Grazie Presidente per consegnare il voto favorevole appunto a questa mozione eh, in quanto come, detto, come rappresentato dai colleghi di opposizione insomma, eh, Gigi Proietti è patrimonio, patrimonio romano e patrimonio nazionale quindi assolutamente nessuna divisione, anzi unità a, una, a qualsiasi iniziativa che possa celebrare l'arte e l'opera appunto del maestro Proietti e con, con um, semplicemente sottolineare il fatto che appunto è notizia di questi giorni che il Glock Theater è già, stato, diciamo, è già stato oggetto di un'iniziativa parte della stessa Sindaca Raggi questo non lo dico solo all'atto che stiamo votando e che voteremo favorevolmente, ma lo dico anche al nostro atto, quello che a quanto pare non, non risulta essere preso il protocollo che chiedeva più o meno la stessa cosa mm, una specificazione sia sul nostro atto che a quanto pare non risulta sia su quello del, di, di Fratelli d'Italia che appunto quotiamo e quindi in un certo modo vediamo favorevolmente all'ulteriore iniziativa che viene proposta nell'atto quindi di intitolare un, una, una strada una via una piazza della città e che sicuramente insomma visto, visto il, il la storia e le, le onorificenze ottenute dal uh, maestro Proietti, da Gigi Proietti, non credo che uh, um, insomma, la commissione valutatrice avrà alcun tipo di difficoltà a riconoscergliela, e sperando che, e questo appunto um, riallacciandomi al nostro, atto, al nostro atto, e oltre appunto a, alla... alla, alla um, all'intitolazione del Glock Theater ci siano anche oltre ulteriori iniziative come quella di centrodestra appunto di intitolare una strada e come quella nostra appunto avevamo chiesto di porre in essere una eh, un'attività di affissione oppure proiezioni che celebrassero eh, le frasi e i personaggi del, del maestro Proietti in giro per Roma, quindi ciò detto, ho anticipato anche se vuoi, se si vuole l'eventuale, eh, il nostro eventuale atto, quindi consegniamo il voto favorevole a questa iniziativa, grazie.